Non aveva un fucile a pompa Quindi comunque non era pericolosissimo Però Servirebbero proiettili di fucile a pompa boh. Cerchiamo di eliminarci qualche nemico Per esempio quelli lì Quello dovrebbe essere un easy kill no? 65 però ci aveva ancora lo scudo Uè, Che madonna Quanta gravità sto tipo Ah non sono saltato qua Il parkour senza le strutture è quello più divertente Secondo me ragazzi perché quello che più ti sprona a pensare, a come saltare, è figo. Ci sta un botto. Quello è scappato via. Si è preso la botta da 65, secondo me quello che aveva poco di vita. Ah, cavolo, Il cavolo proprio. Vabbè, qui però non ci manco provato. Il fatto qui, ragazzi, che stare in zona aperta comporta un grosso rischio. Devi, devi sentire veramente i rumori in una maniera... Attenta e precisa e minuziosa perché altrimenti, se non, non senti bene, ti saltano addosso, non ti accorgi manco, non puoi costruire e sei dead. Qui ci vuole uno stile di gioco molto diverso da un Fortnite normale perché, cioè, diventa un Call of Duty eh, per dire. Ma perché stanno subendo così tanto danno senza uscire? Cioè, quello sta morendo in safe, cioè, sta morendo dentro la tempesta. Quello è morto, raga. Cioè tu sotto la scala sei morto Non, non so perché hai fatto sta cosa Forse perché poteva curarsi ma Comunque non capisco il perché del farlo Non capisco dove sta Vabbè è stato distrutto Che cavolo è successo eh. Ottimo Ma no quello sta fuori No se sta fuori non posso farci niente Perché lui può costruire No cioè Sta arrivando la gente, ragazzi, da fuori. Sta arrivando di continuo. Sento non so quanti deltaplani. Che rottura di boss. Uh. Wait, da dove? Da dove non l'ho capito. Dimmi dalle finestre. Ti prego, non dalla montagna, perché se da la montagna è finita. Ti prego, dimmi dalle finestre, ti prego, dimmi dalle finestre Vabbè, non stacci Nel dubbio Ti ho sempre amato Cara mammina Sta sotto, ok No, sta sopra, sta sotto, sta sotto Stanno sotto, sopra, a destra, pure Vabbè, tu mo sei morto, vabbè, semplicemente ah! Madonna GG Vediamo la safe dove si chiude Scarra, buono, buono, buono di bot Vulcano, va bene. Cercherò di utilizzare, raga, le granate. Perché prima cosa voglio liberarmi lo slot, semplicemente. E poi anche perché. Um, uh, voglio muovermi un po' velocemente. Uh, non ho blu dove hai killato quello. Perché sono così deficiente quando gioco. Sono proprio out. Io cercherò di dedicarvi questo game intanto. Anche se non lo so. Potendo si può fare perché non ho. Non sto messo malissimo. Materiali più o meno. Cure ci sta. Uh, le armi, forse scarseggia un po' oltre. Lo Scar non c'è una mitraglietta. Il fucile a pompa del nonno è quello verde. Nonostante io abbia trovato uno blu, ma l'abbia ignorato. Che sono stupido. Allora, vediamo qui. Uh, lì c'è un tipo. Senza spararlo, sperando che ritorni. Se ritorna, sì. 23. 23. L'ha sparato anche un'altra persona. Che fanno non vedo dove sta mirando. Oh, wow, vai. Ci sono una, due, tre, quattro. Quattro persone. Che cavolo famo? No? Che è una brutta situazione questa. Ragà, ma non è un casino perché stanno. quattro pe Con me cinque. Siamo in tutto cinque. C'è un robot. C'è un robot. C'è un robot. Stai fermo. Cristo, ti Stai fermo. Scusatemi. Quello è il robot che è attesa. Oh, cristina di quella vena santa. Madonna se mi diverto ora Mamma mia se mi diverto Non è arrivato manco uno Ho capito Manco uno Vabbè quello si deve ignorare perché non si può più fare Non fa niente Io dico che sta qui, e infatti la mia predizione non era eh, esattamente scorretta Ok, io non sapevo si potesse fare questa cosa Il tizio mi ha fottuto con una nonchalance, veramente incredibile Complimenti, perché io sta cosa non la sapevo E questa cosa gli è costata praticamente la possibilità di, di farmi un culo a se le strisce Ha una seconda bomba ballerina, e questo credo lo sappiamo un po' tutti Mi fanno un po' fiducia, eh! Vabbè, ok! Questo tizio si è il fatto suo. Sapeva, mi ha saputo counterare i robot con una facilità incredibile. Però non spara. Perché non spara? Vuole pigliarsi un bel high ground. Già ce l'ha. Non capisco perché gioca così tecnico. Smettila. Spara un po'. Che abbiamo pure un altro tipo di fianco. Via, eh, modificami. Dai. Perché? Perché gioca così safe? Cristo, che palle. Ha sto cosa? Che fastidio, sto player. Veramente, che fastidio Vabbè, qua c'è un altro che sta cecchinando da mezz'ora Ma ha rotto un po' Due quarti, capitemi Per sto tempo qua, raga. Ah, shit Da dove? Eh, vabbè Eh, sì, trappami, vai, vai Trappami, tanto mi faccio trappare pure ora Che dici, che dici? Oh, oh, oh bravo Modifichi, modifichi, wow Ma muoio, ma muoio Ok 13 di vita, eh? vorrei ricordare a tutti ho 13 di vita va bene Questo aveva band Non ci ho manco fatto caso stavo morendo Questo lo so però vabbè 12-10 non è male Se mi facessi tutti quelli lobby sarebbe una 21 bombe Ma sappiamo tutti che non è 21 specialmente Perché ci sta un robot Non mi posso mai fare tutti quelli lobby se c'è un robot Cioè lo sappiamo tutti ragazzi Siamo tutti più che consapevoli Vabbè mister mortale sto dico Permettimi vita c'è a sto coso. Dai, eliminami. Aspettate. Grazie per avermi sfondato le strutture. Modifica un po'. Che state fightando? Posso farmi una benda? Ah, quante cecchinate sono partite? Eh, sì, sì, sì. Voglio sì. ah, questo, se non mi dà una mazzettata di fucile a pompa. Perché non mi ha dato una mazzettata? Cioè, voi, ora voglio la mia mazzettata di fucile a pompa, ti prego. Ah, ok, ecco perché non me l'ha data perché non sa giocare. Incredibile, quante strutture. Cioè, quanta gente riescono ad attirare un paio di strutture. Cioè, sul serio, eh? è inquietante. Per caso vorresti morire. Cioè, a tuo piacere, eh. Non... non mi permetterei mai di dirti che fare. Però se magari ci muori. Quello non è Mamma mia, fratello, ti ho azzeccato delle mazzettate che tu non te le dimentichi. Fino a capodanno. Vai, curati, curati, vai, vai, vai, vai, vai, Cioè, io che volevo riuscire a fare un sacco di kill in sto game. Questo infame mi ha piaciuto la kill un Altra 16 kill Se riesco a far meglio tutti ah Ho 15 o 16 Il fatto è che non so se vinco Una jump ce l'ho Quello però è un high ground Che fa paura Cioè è una posizione di vantaggio Che fa paura Eeeh ah. Da anche molto fastidio di dio rimangio tutto subito Incazzatissimo Ok esploso No raga, questo era bravo Perché camminava come un deficiente se era così bravo Camminava come un mongo spastico Ma okay, che era zoppo Eh sì, vabbè questo c'è il cecchino Cioè te, te lo leggo negli occhi che è un cecchino Se non ti stai a cura ancora Ah, dai, guarda che fastidio Ma dove cavolo è atterrato questo tipo? Cioè, ora tu muori, semplicemente muori Let's fucking go, babe! Let's fucking go! Easy win, bro! Easy win! GG, guys, GG! Mi raccomando raga per questa win Iscrivetevi al canale perché ci sta tutto GG Schere